Ciao, sono Marco e sono qui nel mio ufficio, come puoi notare, insieme al fedele amico a quattro zampe che ci ha appena raggiunto a godermi un fantastico tramonto e mentre mi faccio questi due passi, anzi ci facciamo questi due passi, io e King, il fedele amico a quattro zampe voglio consegnarti una tecnica molto efficace in tante circostanze in questo caso io te la voglio calzare questa tecnica in quella situazione in cui non so se ti è mai capitato, quasi sicuramente sì, in quella situazione in cui con il tuo partner ti ritrovi a fare sempre le stesse discussioni. Si cade in quello schema in cui veramente diventa difficile uscirne. Ecco perché questo accade perché la nostra mente ragiona per schemi tutti quanti anche la mia anche la tua eccetera eccetera ragioniamo tutti quanti per schemi quindi cosa accade si rientra di nuovo in quello schema e di nuovo si agisce e reagisce nello stesso modo ora la tecnica che voglio consigliarti è quella dell'interruzione di modulo cioè nel momento in cui ti accorgi di essere ricaduto o ricaduta nuovamente in un modulo fastidioso, antipatico, uno di quei moduli in cui tu non vorresti mai essere, allora la cosa importantissima da fare è interrompere immediatamente questo modulo con qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, una cosa che non c'entra niente con quel modulo lì, qualcosa che sia completamente... Eh, di, al di fuori, completamente distante da quello che state facendo in quel momento e dandogli molto peso. Ecco, questa tecnica funziona praticamente sempre e con un sacco di circostanze. Provala, vedrai che funziona. Io voglio recuperare, eccolo qui, il fedele amico a quattro zampe, che il tramonto ormai è al suo top e ci cominciamo ad incamminare verso la macchina perché tra poco farà buio spero di esserti stato utile se la tecnica funziona fammelo sapere e non mi resta che salutarti con un abbraccio ciao